Mercoledì scorso è uscito questo video Oggi sono in compagnia della mia amica perché lei voleva farmi alcune domande e oggi risponderemo alle sue domande Un video che già ho con la mia amica Lucilla è che come video è stato molto performante su YouTube talmente performante che ho perso due iscritti e forzatamente sono ritornati. Questo video è stato molto bello girarlo sia perché ero con una mia amica ma anche perché comunque sono stati diversi fuori onda e in questo video vi voglio portare alcuni di questi fuori onda che sono veramente allucinanti. Benvenuti e ritrovati in questo nuovo vlog. Io come al solito sono Valerio e oggi vi racconto di qualche fuori onda del video che ho girato settimana scorsa con la mia amica. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina Allora... Io ho suddiviso tre categorie di fuori onda che sono le interruzioni del cane che infatti come potete vedere il cane è anche comparso durante il video, dimenticanze ovvero quando mi dimentico di dire qualcosa o quello che definisco gli ictus ovvero momenti in cui qualcosa tipo Boh, wow, il sistema è crashato sia dalla mia che dall'altra parte. In totale io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuori onda che vi vorrei mostrare. E quindi non perdiamo i cinchi anche E andiamo con la prima categoria, quella delle dimenticanze. In questo primo spezzone io stavo parlando con Lucilla, perché lei mi aveva chiesto la domanda: cosa è il mascillare? E io stavo parlando, se non che accade questo. Supponiamo che io voglia tradurre questa semplice frase: Basta dimenticare. <ride> Ovviamente il video è stato preparato prima Noi non ci siamo messi d'accordo sulle domande Semplicemente io disse alla mia amica Prepara quattro domande, fammela sapere prima Che io devo organizzare degli esempi Perché comunque alcuni degli esempi che ho fatto durante il video Non sono cose che potevano venire in seduta a Come per esempio quando stavo spiegando il protocollo di comunicazione Utilizzare esempi dei nativi americani Non è diciamo una cosa che può venire su due piedi Però diciamo durante questo video ci sono stati anche dei momenti anche piuttosto lunghi di cose che ho detto che andavano fuori da quello che possiamo dire il copione che mi ero preparato Come questo Che Tra l'altro quando io avevo 15 anni e facevo i miei primi passi elettronici di girare a casa saltandomi anche il le cose esatto, Il piccolo informatico Esatto, le dico E infatti nell'occasione in cui parlavo dei nativi americani e dei segnali di fumo Ho avuto anch'io un piccolo vuoto di memoria Andiamo a vedere Puoi prendere un ventaglio e farla svolazzare un pochettino Vedo mm. ci vediamo questo scritto quando si parlava del clock di un computer, io a un certo punto avevo dimenticato cosa altro dovevo dire e infatti do un'occhiata alle mie liquida che mi ero preparato. Vedete che questi qua li raffreddano con la solo liquida. Mm, beh, l'unica soluzione che funziona... Esatto. Eh. <ride> avevo esatto. <ride> eh, qualcosa da aggiungere, aspetta, fammi controllare. Mattino, il della patata. No, penso di aver detto tutto. Come seconda categoria abbiamo le interruzioni del cane. Abbiamo due interruzioni. Avevo iniziato a parlare di machine learning, quando è che il cane non si vede perché è sotto di noi, però se ci fate bene caso con l'audio, ci sono le sue unghie che iniziano a battere accanto a noi e infatti a un certo punto me l'ho preso in braccio. Questo andò nel cat finale del video. Cioè parliamo del 1800, ok? E qua Quindi, Cioè sono <ride> no. Non sono morta Abbiamo un nuovo ospite oggi E ha causato diversi peli su di me Infatti a in un certo punto non lo sono più tolto Perché Altrimenti avreste visto una maglietta piena di peli E questa cosa la si vede anche in un altro fuori onda E infatti andiamo a vedere cosa è successo Ne sono sicura il mille per mille in tutti? Chi lo mi ha scelto? O forse no È nel limbo Shhh, Vado a mettere davanti per forza <ride> Per l'ultima categoria abbiamo la categoria dei Ictus Ovvero proprio dei momenti in cui il sistema proprio esplode Pff. Sempre parlando di machine learning per quanto riguarda l'esempio della traduzione, infatti fattispecie parlavo del verbo italiano piacere quando questo accadde. Idea. Prende l'idea. Ora, poiché, diciamo, c'è una cosa che tu magari potrai correggere qua, in inglese, per dire mi piace, tu dici I like, quindi una cosa un po' al... alla.. Al, una forma diciamo nominale della frase mm -hmm. oh ragazzi non mi veniva, non ci potevo fare niente infatti abbiamo dovuto riprendere e continuare il secondo ictus tra l'altro era della mia amica Lucilla mm -hmm. che ha avuto proprio perché lei la sapeva da risposta quando io chiesi qual era il significato a parte del verbo piacere della parola like in inglese andiamo a vedere cosa è successo bene qualcosa mi piace giocare la chitarra mm. perché il playing ha più di un significato. È come la parola like, perché like puoi, è come verbo e piacere, ma come preposizione eh, significa. picchia, picchia, il mio cervello. Perché? <ride> Ripeto io niente in quel momento aveva il wifi staccato se non avete visto questo video che ho fatto con la mia amica io vi consiglio di andarlo a prendere e di guardarlo capisco che è un po' lunghino il nostro piano era quello di fare 20 minuti alla fine sono venuti quasi 40 minuti io vi consiglio di andarlo a vedere perché è molto divertente e se non uscite a vederlo in un'unica botta magari ve lo spezzate come faccio io quando vado a vedere video lunghi su youtube me lo spezzo e poi me lo vedo in diverse sessioni però comunque me li guardo tutti quelli che io repito che sono interessanti e sono sicuro che questo è interessante per molti di voi e quindi io vi Ringrazio per avermi ascoltato, ci vediamo col prossimo video. Ciao!